Miseria, ho detto qua andiamo a finire in Siberia e comunque il primo impatto con i flamani era un po' i belgi via i flamani erano un po' difficili perché voi altri italiani dice venite a levare il lavoro a noi e va bene ma tanto te il lavoro ce l'hai uguale po'. una persona che lavorava con mio marito, mi ha fatto vedere dove mio mi marito lavorava 70 centimetri. 56. Tutto lungo doveva lavorare e lavorava così. Naturalmente nel bel manifesto Rosa non era spiegato bene né il tipo di lavoro, c'era cioè scritto lavoro sotterraneo una, nelle miniere belghe, e poi c'era scritto che c'era un alloggio previsto, non dicevano che erano queste baracche. Questo il comune l'ha messo apposta come simbolo. Vedi, io a scopo, da il mio fratello, noi chiamavamo macaroni o spaghetti, perché? stiamo arrivando a prendere il lavoro di qualche due belga e anche il mio padre voleva fare una bella faccia di parlare la lingua dove lui abita. La, la storia ricomincia adesso. Perché? Perché adesso tu vedi straniere che vengono dall'Africa che lavorano per 2 euro all'ora e, tu, e la, la, la storia si ripete sempre. Eh? Sono tanti, in Belgio. io quando sono arrivata qua ero veramente sorpresa, perché comunque non so se al mondo c'è altri posti dove una libreria italiana con tutti i libri solo in italiano e di soli autori italiani potrebbe sopravvivere. Non so se c'è un altro posto in cui le condizioni climatiche e culturali possano favorire una cosa del genere. In questo specchio gli italiani di oggi non si vogliono vedere e vogliono assolutamente anche eh, dimenticare che sono stati poveri. Il nuovo ricco si può parlare di tutto, salvo di quando era povero, perché questo non lo vuole assolutamente ricordare. E dunque il fenomeno di quando eravamo poveri e migranti è un fenomeno del quale non si vuol parlare in Italia. And I'll take a ship someday.